Ciao ragazzi, bentrovati. Bentrovati agli appassionati di Giacomo e bentornati alla al mia sezione video dedicata allo studio dell'approfondimento in Modern Electric Base. Questa è la puntata, numero non lo so, facciamo 10 9, non me lo ricordo. Siamo arrivati dopo la GM Me, quindi al minuto circa 17 del video didattico. Modern Electric base, appunto, quando Giacomo fa vedere a Jerry lo studio del delle triadi maggiori per semitoni, quindi avanzando di un semitono alla volta su due ottave con le sue diteggiature, quindi lentamente lui parte dal Sol e fa questo. <SILENCIO> ha fatto tutte le, le triadi a due ottave, quindi Sol e scende, La bemolle, fino ad arrivare al Si e chiude l'esercizio alla sua maniera con i bicordi. quindi prende la scala di Si e l'armonizza e fa Si, poi quarto Mi maggiore. Re diesis minore Do diesis minore Si maggiore la diesis minore in questo caso ricordo minore uh, dove sono? Ah okay. Sol diesis minore Fa diesis maggiore Mi maggiore Re diesis minore Do diesis minore Si maggiore Slide... Uh, la diesis è sì, sì. Allora, spunti da prendere a questo esercizio: milioni. Io quando lo, lo vidi per la prima volta, mi misi subito a fare queste triadi a due ottave. Innanzitutto trovando la mia diteggiatura. Che poi corrispondeva: cioè, la mia preferita corrispondeva a quella che mi sembra utilizzi lui. Quindi, questa, diciamo, sol. Sol, Si sulla corda di Mi, poi quinto tasto suono il Re, quinto tasto del Re suono il Sol, allargo col minore suono di nuovo la terza maggiore che è il Si sulla corda di Re, il nono tasto l'indice suono sul settimo tasto della corda di Sol il Re, e di nuovo mignolo, mi allungo, cioè mi allargo, suono ottava sol. e uso la stessa per riscendere. Ovviamente si può fare in altri modi. Oppure. Oppure... Oppure... Si può anche salire in un modo e scendere in un altro. Um, si può anche eh, modificare l'esercizio e ad esempio un'idea è quello di farle tutte discendenti cioè al contrario quindi partire in modo in senso discendente e risalire quindi partendo dal si, ad esempio Si bemolle La La bemolle, eccetera eccetera, oppure partire in senso discendente dal si, ad esempio di salire dal si bemolle, può essere un'altra alternativa, scendo da là, eccetera, eccetera. Tutti questi esercizi si possono anche, eh, anzi si dovrebbe, farli anche su le triadi minori, triadi eh, diminuite, triadi aumentate, dopodiché passare anche a eh, mescelleteria di, di arpeggi le quadriadi insomma di, di settima ad esempio faccio la stessa cosa però inserendo a settima oppure minori Ah. eccetera eccetera eccetera quindi anche qui si può prendere veramente tanti spunti eh, per studiare per ampliare la nostra conoscenza di tutte le triadi, degli accordi, degli arpeggi eccetera eccetera fondamentale questa cosa su tutta la tastiera. e poi è un ottimo esercizio anche per la coordinazione delle due mani se si aumenta un po la velocità attorno all'esercizio originale partiamo dal mi a velocità, ovviamente in modo graduale, come vedete anche io ho perso qualche nota via via, potete mettere in loop eh, come sempre un pezzetto alla volta della triade. Aumentando la velocità, aumenta anche la difficoltà della coordinazione punto, tra le due mani, come dicevo prima, quindi si lavora anche sulla mano destra, vedete? Posso associare anche a una delle lezioni che ho fatto ultimamente per guardare il meno possibile la tastiera mentre si suona. Quindi vedete che da un esercizio si può ricavare un'infinità di spunti per, per studiare, per ottimizzare il tempo a disposizione. Eccetera e si può anche fare, ad esempio, terzine facciamo minori sto facendo quindi triade minore no. quindi stessa cosa però minore quindi mi, sol naturale si sì. mi sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi pure diminuite aumentate quindi mi, sol, diesis, do le si, diesis chiamiamolo do e via dicendo quindi eh, l'altro spunto che mi dà questo esercizio è quello dei bicordi appunto di inserire nelle nostre frasi nel nostro modo di suonare il nostro, nostro groove i nostri giri di basso i bicordi in questo caso lui semplicemente semplicemente armonizza una scala, quindi è scala maggiore di si abbiamo quindi si maggiore, do diesis minore, re diesis minore, mi maggiore, fa diesis maggiore, sol diesis minore, la diesis minore, si maggiore e fa discendenti. di eh, double stop come, si, come li volete chiamare eh, bicordi accordi a due voci eh, come volete ne parleremo nella prossima puntata dove Giacomo appunto mostra a Jerry eh, il suo utilizzo di double stop chiamiamoli così <ride> non ho mai capito perché double stop però bicordi accordi accordi con settima, ma si vedrà ne, nella prossima puntata per oggi è tutto ragazzi studiate eh, come ha commentato giustamente mi sembra Roberto eh, spesso si tende a dire Giacomo non va studiato perché Giacomo è un unico io invece nel mio piccolissimo non nel mio piccolissimo, nel mio piccolissimo voglio tentare in tutti i modi tant'è che io, le ho dedicato due libri, di portare avanti e di non far dimenticare a nessuno questo eccezionale musicista, ma definirlo così è riduttivo, perché è il mio mito e perché penso che come tutte le cose col tempo si rischia di dimenticarle, no, però eh, che perda, diciamo, quell'influenza che ha avuto eh, fino a... A tempi più recenti su milioni e milioni di bassisti, la mia paura è che vada via via scemando, che eh, giustamente la vita va avanti, i bassisti sono anche avanzati tecnicamente, io ero dei mostri ultimamente su YouTube, però personalmente, eh, ho sempre fatto complimenti e io mai arriverò a, a un livello del genere, però ripeto personalmente eh, non mi trasmettono quello che mi trasmette Giacomo come tanti altri bassisti anche meno virtuosi ripeto anche se Giacomo era un virtuoso e eh, che è virtuoso però eh, le tecniche possono andare avanti e eh, sento cose che magari non l'ho sentito fare nemmeno a lui però quello che mi trasmette lui è indescrivibile e io nel mio piccolo ripeto cercherò di portare sempre avanti e eh, di tenere sempre alto il nome di questo personaggio fantastico. Quindi vi aspetto al prossimo video.